Maria Francesca, mosca, bianco, petalo. Sabbia lontana custodisce i miei passi, colline dai profili di muschi odorano di giorni non vissuti, e un ovattato silenzio incornicia a sorrisi di occhi senza più paura, nascosti sguardi disperati, una rosa bianca, sulla mia bara senza nome a raccogliere frettolose lacrime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 Bianco petolo di luce infinita, messaggio di pace, vorrei diventasse la mia vita. Vera Rocche, cuore come un papavero. Cuore come un papavero, aperto il cielo limpido, ubriaco, da un bordino della nuvola, di un mucchio, di una goccia, fino a quando l'anima fiorisce come un prato, gocce di sangue rosa. Angela Maria Tiberi, Donna Leopardo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 confusi nel prima con il poi avvinti e tu tu tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo Milena Petrarca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 accumulata nulità, passione senza pensiero.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 perlate di rugiada, forse le labbra, forse le bacche rosate al cumbine dei seni. Incarto caramelle di uva passita, con sensazioni turbolente, e lo struscio di carta con torta mi spinge lontano, fino. giochi tra i muschi, morbida. In un taglio di luce, forse le dita, forse le labbra rosate, a culmine dei sensi. Incarto caramelle di uva passita, con sensazioni allucinanti. e sfascio,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 I'm sorry.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 Questa poesia, Paura, è tratta dal libro nato di Mana. La voglio riproporre. In effetti questa poesia fu scritta alcuni anni ancora prima dell'uscita del libro, dunque risale appunto a oltre 40 anni fa. Ma è molto ma molto attuale. Paura. L'ulampa la in la serena ponate, ponate notturne, una nuova scura e poi acqua a Paura, paura della gente, paura della folla, paura in amica, paura dell'amore, paura per figli, paura della vita, paura della morte. Paura. L'affanno, ma va sto respiro, non è ma riesta tu solo, con forte questa penna ballezzi stupore, gandesima e stu tu, Napoli. E invece tu puro tu puro manganna e strascina si senza ombre speranza, gocciata la morte, a ogni anche via, i tremi di paura. Paura lo sangue, paura lo fuoco, paura lo mala, paura la vita, paura la morte, paura sta mossa racciare castregna, paura paura, paura